Buongiorno, eh, benvenute e benvenuti a questa eh, lezione, breve ma eh, speriamo interessante, sia eh, per gli studenti che sono eh, in ascolto, sia per eh, il pubblico che eh, ci potrà seguire. Ehm, io sono Niccolò Scaffai, insegno critica letteraria e letterature comparate al Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne dell'Università eh, di Siena e eh, quest'oggi eh, vi parlerò di Eugenio Montale, uno dei principali poeti del Novecento, anzi forse il più canonico tra i poeti del Novecento, e in particolar modo eh, ci fermeremo su una delle sue liriche eh, più famose, più eh, importanti, e vedremo perché la leggeremo insieme. Mi riferisco a eh, La Primavera eh, Italiana. Ehm, ebbene, gli obiettivi di questa nostra eh, presentazione, che durerà all'incirca 30 minuti, o qualcosa di più, eh, sono per l'appunto, la, eh, gli obiettivi sono il riflettere sulla, sullo studio del testo poetico, sulle sue implicazioni, eh, mettere a fuoco, come accennavo poco fa, eh, un autore centrale nel canone del Novecento, anche nel canone scolastico e poi universitario, in generale tra eh, le letture fondamentali eh, per quanto riguarda la letteratura italiana, e eh, accennare attraverso questa poesia la possibilità di costruire un percorso interdisciplinare in cui letteratura e storia, letteratura e altre forme dell'immaginario, dalla musica al cinema, possono confluire, possono eh, coesistere. Prima di tutto qualche breve cenno sull'autore. Sull Eugenio Montale eh, nasce nel 1896 a Genova, muore eh, nel 1981 a Milano. Eh, avete eh, qui una breve sintesi di quali sono i titoli delle sue raccolte principali, 1925 eh, Ossi di seppia, 1939 le occasioni, 1956 la bufera eh, e altro, che è il libro che rappresenta un po' il vertice della, della prima maniera montaliana, quella alta, sublime, tragica, e proprio da questo libro sarà tratta la lirica di cui parleremo, e poi la, il secondo tempo della poesia montaliana, in cui lui stesso, lui stesso definisce come un rovescio, in cui eh, entrano nella, eh, nello stile, nella scrittura elementi più comici o anche una eh, maggiore immissione eh, di aspetti della, della quotidianità, Seconda maniera che, eh, che è scandita da raccolte come Satura, diario del 71 e del 72, quaderno di quattro eh, anni. Nel 1980 l'intera sua opera in versi, quasi intera, viene raccolta in un volume di Einaudi che appunto, porta questo eh, titolo. Eh, qui avete le copertine a sinistra dell'edizione originale della bufera uscita da Neri Pozza, a destra di un'edizione recente uscita eh, alla fine del, dello scorso anno con un commento eh, a cura eh, di Ida Campeggiani e eh, mia eh, da, eh, uscita da Mondadori nella collezione Lo Specchio. Il titolo: eh, La bufera. La bufera è altro. Che cos'è questa eh, bufera? In una lettera di Montale all'amico critico eh, Silvio Guarnieri, eh, lui stesso dice che la bufera è la guerra, in specie quella guerra dopo quella dittatura, ma è anche guerra cosmica di sempre e di tutti. La guerra, in specie quella guerra, cioè la seconda guerra mondiale dopo la dittatura, dopo eh, il, il fascismo, ma oltre a essere quindi un elemento, un evento, eh, oltre a riferirsi per metafora a una guerra specifica, la bufera è anche una condizione, se volete una condizione generale eh, che trascende anche le eh, specifiche circostanze storiche. E poi il titolo la bufera e altro, questo altro eh, per l'appunto vuol dar conto di ciò che eh, è avvenuto dopo, eh, dopo l'evento catastrofico della della guerra e vuol dar conto anche di una serie di eh, circostanze, anche biografiche, anche personali, di cui la poesia di Montale, eh, da cui la poesia di Montale prende spunto. Um, le edizioni della bufera, la prima parte esce in un libretto autonomo dal titolo Finisterre, che poi entra con questo titolo a comporre la prima sezione della raccolta del 56, esce in Svizzera nel 43, in Svizzera perché era un libro con una epigrafe e con dei riferimenti eh, critici contro la guerra, contro la tirannia, anzi, del fascismo, eh, e quindi eh, non, era, non sarebbe stato possibile pubblicarlo in Italia. Il libro completo, dicevo, esce nel 1956 da Neri Pozza, poi ripubblicato quasi subito da Mondadori, che da allora in poi eh, ne è diventato l'editore al tema della storia, la storia con la S maiuscola, la dittatura, la guerra, il dopoguerra, si intrecciano la vicenda personale, anche sentimentale, e non solo, diciamo, sentimentale, ma anche, in fondo, una condizione eh, esistenziale, politica, persino nel dopoguerra, la vicenda, dicevo, di un io, di un io, di un personaggio che è una proiezione dell'autore, di Montale stesso, accanto al quale emergono due eh, figure femminili, due destinatarie, due interlocutrici, che in parte si alternano ma in parte anche si confondono, si sovrappongono. Eh, quando leggiamo la, la letteratura e la poesia lirica in maniera particolare eh, è importante conoscere lo sfondo biografico ma non dobbiamo mai pensare, credere che questo sfondo biografico entri direttamente, immediatamente nel testo Ecco, quindi se queste due figure, Clizia e Volpe eh, hanno, corrispondono, hanno due referenti biografici corrispondono a due figure reali eh, che davvero Montale conobbe e frequentò, è anche vero che le loro trasfigurazioni poetiche non sempre sono così nettamente eh, diverse, separate, come lo sono due persone nella vita reale e quindi in qualche modo sono due figure poetiche che si alternano e in parte si sovrappongono. Clizia, per l'appunto, che è anche la destinataria con lei a cui si rivolge il poeta nella primavera italiana, come vedremo, e Volpe, volpe un'altra eh, un figura eh, ispirata dalla, dalla figura reale, dalla poetessa Maria Luisa Spaziani. Il libro quindi, anche per questa sua componente eh, di vicenda anche, come dire, esistenziale e sentimentale, può essere considerato una sorta di canzoniere ma con un orientamento narrativo che per certi versi tende persino al romanzo e per l'appunto romanzo era eh, un titolo eh, provvisorio che Montale aveva pensato di dare alla sua raccolta eh, e che poi eh, che poi come abbiamo visto come sappiamo cambia ecco la clizia di eh, Montale che eh, al secolo nella realtà si chiamava Irma Brandeis era una studiosa di letteratura italiana del Medioevo, di cultura, di filosofia, di letteratura italiana del Medioevo, di Dante, su cui eh, scri ha scritto un libro, eh, incontra Montale, conosce Montale a Firenze, mh? proprio dove eh, Irma Brandeis si era recata per i suoi studi, per la sua formazione, tra i due nasce un eh, legame, siamo intorno alla metà degli anni 30. E, e, e Irma e Eugenio potranno frequentarsi saltuariamente eh, fino al 38, con, con l'anno in cui, con, a causa delle leggi razziali, Irma, straniera e di origine ebraica, dovrà lasciare eh, l'Italia definitivamente per non farvi più ritorno o perlomeno per non incontrare più eh, Montale negli anni successivi, tra i due c'è anche un bellissimo eh, carteggio, ci sono delle lettere, meglio, eh, di, eh, di Montale a, eh, a Irma, è comunque una figura centrale nella poesia in generale, nella, eh, come dire, nella eh, storia della poetica eh, montaliana. Dicevo prima, il 38, l'anno delle, eh, delle leggi eh, razziali, e, e il 38 è anche, per l'appunto, l'anno in cui è ambientata, eh, se così si può dire, se si può parlare di un'ambientazione per una lirica, il 38 è l'anno in cui è ambientata la eh, poesia, la primavera italiana di cui eh, stiamo per parlare. Che, cos questa, che cosa ci rappresenta questa slide? Ci rappresenta un ritaglio eh, di un quotidiano dell'epoca, 10 maggio 1938, che eh, dà conto di un evento eccezionale eh, per, eh, per l'epoca, avvenuto la, eh, il giorno prima, il 9 maggio del 38, la serata al comunale e la partenza del Führer. Eh, sono appena le 20, ma già una folla strabocchevole si assiepa nei Lungarni, dal ponte Santa dal ponte della Vittoria, in attesa del passaggio del Führer e del Duce, che con i rispettivi seguiti si recheranno al teatro comunale per la serata, di gala. In effetti che cosa eh, è avvenuto? È avvenuto che in, quel, in quei giorni Hitler è eh, in visita uh, in Italia, in, invitato da uh, Mussolini e Firenze è una delle mete della visita, la città viene mobilitata, viene proclamato giorno di festa, vengono Uh, vengono organizzati cortei, le strade vengono adornate da uh, tristi bandiere, come vedete in questa slide. Uh, I due in parata, eh, quelli che Montale, come vediamo, chiama i mostri eh, nella sera della loro tragenda, si recano a una serata di gala al Teatro Comunale di Firenze a uh, assistere alla rappresentazione di un melodramma, di un'opera un eh, lirica. Um, questa parata, questo trionfo eh, a cui eh, in festa aderisce tutta la città sconcerta eh, Montale, eh, così come altri eh, antifascisti che eh, appunto percepiscono la la eh, tragicità grottesca anche di, eh, di, questa, di questa festa eh, per celebrare una sorta di rito sanguinario che di lì a poco starà per verificarsi lo scoppio della seconda guerra mondiale. Ma non dimentichiamo appunto che mentre questa parata avviene già le vittime del nazifascismo ci sono e sono, eh, e sono numerose, eh, già appunto la persecuzione Uh, è uh, in atto e uh, idealmente questa parata porta qui, eh? porta qui, porta ai cancelli di auschwitz birkenau che uh, non sono evocati direttamente nella poesia ma che dobbiamo sempre tenere a mente come, uh, come sfondo in qualche modo e la frase che leggeremo nella poesia più nessuno è incolpevole eh? ci riporta proprio a questa dimensione, alla tragedia storica che eh, è stata provocata dalla adesione anche euforica, anche incosciente, a eh, celebrazioni come quelle che la Primavera Eteleriana rievoca. In questa slide avete un'immagine recente, naturalmente, del, del Teatro Comunale di Firenze, anzi ex teatro, Adesso da poco tempo è stato, è stato dismesso, ma era lì, che eh, esattamente lì, eh, il luogo in cui è avvenuta la eh, rappresentazione a cui assistono Hitler e Mussolini, quella sera del 9 maggio. E questo è Corso Italia, il corso per l'appunto di cui si parla nella poesia. L'opera che era rappresentata quella sera era il Simon Boccanegra, eh, Simon Boccanegra di, eh, di eh, Verdi. Eh, e questo è una, così, un estratto del, del libretto eh, di scena originale di quei, di quei giorni, quello che ebbero tra le mani probabilmente gli spettatori eh, più o meno illustri di quella serata. Quindi teniamo presente questo contesto, il contesto storico generale, e anche lo specifico contesto, il corso, il teatro, la rappresentazione eh, dell'opera. Ma è il momento adesso di leggere la eh, poesia per, eh, per rendersi conto di quali sono le, eh, effettivamente le sue corde, le sue, le sue eh, implicazioni. Um... La primavera italiana, né quella che a vederlo Sol si gira. Dante a Giovanni Quirini. Folta la nuvola bianca delle falene impazzite, turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette, stende a terra una coltre su cui scricchia come su zucchero il piede. L'estate imminente sprigiona ora il gelo notturno che capiva nelle cave segrete della stagione morta, negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai. Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale tra un alalà di scherani, un golfo mistico acceso e pavesato di croci a uncino, l'ha preso e inghiottito. Si sono chiuse le vetrine, povere e inoffensive, benché armate anch'esse di cannoni e giocattoli di guerra. Ha sprangato il beccaio che infiorava di bacche, il muso dei capretti uccisi, la sagra dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue, s'è tramutata in un sozzo trescone d'ali schiantate, di larve sulle golene, e l'acqua seguita a rodere le sponde, e più nessuno è incolpevole. Tutto per nulla, dunque, e le candele romane a San Giovanni, che sbiancavano lente l'orizzonte, e i pegni e i lunghi addii, forti come un battesimo nella lugubre attesa dell'orda, ma una gemma rigò l'aria, Stillando sui ghiacci e le riviere Dei tuoi lidi, Gli angeli di Tobia, i sette, La semina dell'avvenire, E le liotropi nati dalle tue mani, Tutto arso e succhiato Da un polline che stride Come il fuoco e a punte di sinibbio. Oh, la piagata primavera È pur festa se raggela In morte questa morte. Guarda ancora in alto, Clizia, è la tua sorte. Tu, che non mutato amor mutata serbi, fino a che il cieco sole che in te porti si abbacini nell'altro e si distrugga in lui per tutti. Forse le sirene e rintocchi che salutano i mostri nella sera della loro tregenda si confondono già col suono che, slegato dal cielo, scende, vince, col respiro di un'alba che domani, per tutti, si riaffacci bianca ma senza ali di raccapriccio ai greti arsi del Sud. Ecco, una poesia, come sentite, eh, di tono molto sostenuto, una poesia di intensità eh, tragica. Eh, ma andiamo con ordine. Innanzitutto, come è fatta eh, questa, questa poesia? È, è composta da tre strofe di misura crescente, eh, come se eh, via via che il testo si sviluppa... Eh, eh, sì, sì, sì, sì, sì come dire, si incrementasse, si amplificasse, no? Anche attraverso la misura delle strofe, l'intensità del contenuto. Eh, e osservate però che l'ultima di queste strofe, la più lunga, è come divisa in due da uno scalino, da un verso a scalino, e appunto punte di sinibio, la piagata, primavera. È una caratteristica... Eh, tipica della poesia di Montale, che spesso usa questi gradini, questi, questi versi spezzati, e in genere, come in questo caso, vogliono dire qualcosa questi scarti. in Qui eh, sì, siamo in presenza di una, eh, come dire, intensificazione del pathos che prepara poi l'ultima fase del testo. Come avrete sentito eh, dalla lettura, eh, poche sono le, le rime, rarissime quelle, quelle perfette, il che fa risaltare ancora di più, eh, di fatto, l'unica vera rima importante della poesia, quella verso la fine: tra eh, morte e sorte, eh, due termini che corrispondono, come dire, a due. A due grandi eh, universi tematici, quello della morte e quello del, del destino, che eh, sono quindi coerenti con l'intensificazione tragica della poesia in genere e con la valorizzazione della missione di questa clizia, che, eh, che tra poco, su cui tra poco eh, torneremo. Ehm, I versi sono versi lunghi, ci sono nelle prime parti, nelle prime strofe, endecasillabi alternati a versi più lunghi che tendono ad avere la misura esametrica e nell'ultima parte invece ci sono, sono più numerosi eh, e anche più scanditi eh, gli endecasillabi. Eh, pensiamo che non mutato amor mutata serbi, eccetera. E anche questa tendenza a una maggiore regolarità, regolarizzazione metrica verso l'endecasillabo ci dà il senso di una poesia che nel finale. Tende a, eh, tende a aumentare il tasso di sublime eh, attraverso la più sistematica adozione di un verso del verso principe della tradizione lirica. Per quanto riguarda quell'epigrafe, eh, quell'epigrafe è presa da un sonetto a Giovanni Quirini che era stato attribuito erroneamente a Dante e che Montale probabilmente ha letto in un'edizione eh, edizione delle, in un commento, insomma, delle rime di Dante a cura del filologo Gianfranco Contini. Eh, ecco, questo è la, il contesto originale, col verso «Né quella che a vederlo sol si gira». Eh, chi è quella che a vederlo sol si gira? È Clizia, per l'appunto. Chi era Clizia? Clizia era una eh, ninfa che, come racconta il mito, in particolar modo come racconta Ovidio nelle Metamorfosi, era stata trasformata dal sole in, una, eh, in un fiore, nel girasole. Eh, e proprio perché innamorata del sole eh, cercherà di volgersi, anche una volta trasformata in fiore, verso l'amato. Eh? Da qui il mito, diciamo, eziologico del, del, del girasole che eh, si volge verso, verso la luce. La poesia rappresenta eh, la, serata, la serata della visita di Hitler e Mussolini alla, a Firenze e, e, e al teatro comunale folta la nuvola bianca delle falene impazzite, turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette. Le spallette sono quelle del fiume Arno, il fiume di Firenze, perché? perché il teatro comunale, quel corso, quel corso Italia che vi ho mostrato prima, è, si trova proprio accanto al, all'Arno, è parallelo all'Arno, a, a pochi metri di distanza. Ehm, e eh, sappiamo dalle cronache dell'epoca che la città era stata illuminata, erano stati aggiunti, oltre ai normali lampioni, anche dei fanali sulle rive eh, dell'Arno, quindi questi, eh, queste luci scialbe, cioè di colore, eh, di colore sbiadito, opaco, eh, sono quelle per l'appunto dei, dei fanali e dei, e dei lampioni che erano accesi e che, proprio per l'eccezionale quantità di luce, attirano gli insetti attirano le, uh, le falene non dimentichiamoci appunto che siamo, che siamo a, uh, a maggio il falene che poi cadono eh, a terra e formano come una coltre, come una copertura su cui eh, i piedi scricchiolano come se pestassero lo zucchero. È un'immagine eh, di ribrezzo, eh, quella che vuol dare qui Montale, che ha probabilmente una origine molto realistica, è quello che deve essere avvenuto davvero, ma che naturalmente, come in tutta questa poesia, ha anche poi un significato simbolico, non è soltanto come dire il ribrezzo per l'insetto schiacciato, ma è anche come dire, una sorta di, eh, quasi di piaga che si sta abbattendo sulla città. L'estate è imminente, dice Montale, siamo appunto a maggio, e tuttavia sprigiona ora il gelo notturno che capiva nelle cave segrete della stagione morta. È quasi estate, è primavera inoltrata, ma è una serata fredda, c'è cioè un gelo, eh? come se ci fosse un'alterazione dell'atmosfera dell provocata da questo, evento, da questo evento infernale. Il gelo notturno che capiva, capiva qui va interpretato in senso intransitivo, capiva vuol dire che era contenuto, eh? il gelo notturno, contenuto nelle cave segrete dell'inverno, della stagione morta, negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai. Maiano, Maiano è una località nei dintorni di Firenze, dove c'erano e ci sono delle cave, quindi queste cave reali sono interpretate da Montale come della specie di eh, luoghi nascosti in cui il freddo invernale si sta riversando verso la città, scavalcando orti, cioè giardini e colli, fino ad arrivare ai renai, cioè alle sponde sabbiose del fiume. Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale, è Hitler, eh? un messaggero dell'inferno, eh, lo definisce, che eh, è passato tra un alala, cioè quella, quel grido di battaglia che era stato adottato dal fascismo, di scherani, di sgherri, eh, i gerarchi eh, nazifascisti presenti. Un golfo mistico acceso e pavesato di croci a uncino l'ha preso e inghiottito. Che cos'è il golfo mistico? Il golfo mistico ci rimanda alla, eh, allo scenario, al teatro. Il golfo mistico è secondo una definizione che era stata data da Wagner, è per l'appunto la buca dell'orchestra, che è accesa e pavesata, cioè adornata, di croci a uncino, di quegli stendardi con le svastiche che abbiamo visto anche nell'immagine precedente. Questo avviene dentro, i mostri sono stati inghiottiti dalle porte del teatro, ma fuori ci sono le vetrine chiuse, perché è un giorno di festa, sono povere e inoffensive, ma anche loro, anche, diciamo, la cittadinanza viene coinvolta in questo scenario di tragedia e di colpevolezza generalizzata, e sembrano anche queste vetrine, benché inoffensive, armate, armate di cannoni e giocattoli di guerra, è come se ci fosse una guerra universale. Anche il beccaio, cioè in, in toscano il macellaio, ha eh, sprangato, ha chiuso eh, e infiorava di bacche il muso dei capretti uccisi. Il macellaio naturalmente vende il capretto, ma qui il capretto diventa, diventa la vittima sacrificale, assume un valore simbolico. La sagra, la festa dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue. La città è in festa, la popolazione che di per sé è mite, ma diventa. Notate questo simoro drammatico diventa anche la stessa cittadinanza per il fatto di accogliere Hitler o contagiata in qualche modo dal male diventa essa stessa carnefice si è tramutata in un sozzo trescone cioè una danza, una danza agitata e sudicia di ali schiantate, quelle delle, delle falene di larve sulle golene le golene sono eh, quelle, quelle zone pianeggianti eh, subito accanto al letto di magra del, del fiume e l'acqua seguita a rodere le sponde, E poi da qui c'è uno, uno scarto, eh? dallo scenario così eh, realistico di base eh, si passa a una eh, immaginazione che ci porta eh, nel in un altro momento, diciamo, e ci porta anche in un altro luogo. Tutto per nulla, dunque, e le candele romane a San Giovanni che sbiancavano lente l'orizzonte, i pegni i Lunghi a di... Qui Montale si sta... Rivolgendo, sta pensando e si sta rivolgendo a Crizia, alla donna amata, che non è più solo donna amata, ma nella trasfigurazione è diventata una figura simile alla Beatrice di Dante, una figura dotata di un potere eh, salvifico generale, eh, dotata della forza di opporsi persino eh, a, eh, alla tragedia storica, ai tiranni, ai mostri nella sera della loro tragedia. Tutto per nulla dunque, il sacrificio di Clizia che ha dovuto lasciare l'Italia è stato vano e qui la mente va, del eh, poeta va a un momento eh, vicino alla all Dio, la festa di San Giovanni, il patrono di Firenze, le candele romane, i fuochi d'artificio che, che vengono fatti brillare in, eh, la sera di San Giovanni, eh? tutta questa memoria eh, tutta questa, tutto questo ricordo a cui si è dovuto dire addio, i lunghi addii forti come un battesimo, non sono serviti a niente. Eh, no, non è così. Eh, la piagata primavera, dice un tale, è pur festa se raggela in morte, questa morte guarda ancora in alto, Crizia, la tua sorte. Eh, quella Clizia che si è dovuta allontanare però in qualche modo ritorna su un piano metafisico per affermare il suo, eh, il suo valore questi ultimi versi che vi ho letto sono preceduti da versi ardui, versi che hanno anche dei riferimenti eh, mistici, per esempio gli angeli di Tobia i sette, eh, i sette arcangeli eh, qui è un riferimento biblico l'angelo Tobia, eh, Tobia viene aiutato dall'arcangelo Raffaele a trovare una sposa quindi forse dietro queste immagini c'è un'idea di una unione mistica tra eh, il poeta e una clizia lontana. Gli eriotropi, cioè i girasoli, che sono il fiore in cui è, stato tramu in cui è stata tramutata eh, clizia, tutto arso e succhiato da un polline che stride come il fuoco e a punte di sinibbio, il sinibbio è un vento genito. La piegata primavera, come vi ho letto prima, è Nonostante tutto è comunque una festa, se è capace di raggelare in morte questa morte, cioè se è capace attraverso il gelo di far morire la morte, eh? è un'immagine paradossale che ricorre in tanta letteratura mistica, eh, far morire la morte, questa morte sarebbe appunto questo scenario tragico mortifero eh, portato dalla presenza di Hitler e, eh, e Mussolini a Firenze. Guarda ancora in alto, Crizia, guarda in alto, guarda verso il cielo. Ehm, è stato osservato: è stato osservato che questo riferimento, quest anzi, questa esortazione di guardare in alto potrebbe, potrebbe essere in qualche modo un ricordo, un'allusione a, a qualcosa che ci porta fuori dalla letteratura ma che ci lascia nella. Eh, nell'immaginario, nei prodotti dell'immaginario mi riferisco a un grande film, il grande dittatore di Chaplin che per l'appunto era arrivato in Italia nel 1946 che è la data in cui la primavera italiana è stata probabilmente se non scritta del tutto però diciamo rielaborata con, conclusa, terminata, la poesia porta due date 39 e 46 il grande dittatore è un film apparentemente comico, ma in realtà è un fortissimo atto di accusa nei confronti della dittatura e di, eh, e di Hitler. E nel finale il personaggio ehm, del protagonista si rivolge con, una, eh, con un collegamento psichico a distanza, diciamo, alla figura di Hanna, la donna lontana, e le dice appunto guarda in alto Hanna. Eh? E... La, la, la, la scena è piuttosto simile in realtà, e anche il contesto, Hitler, la guerra, sono tali da poter far pensare in effetti a un contatto. Guarda ancora in alto, Clizia la tua sorte, tu che non mutato amor mutata serbi, che è un altro verso eh, prelevato da quel sonetto eh, pseudodantesco eh, da cui proviene anche l'epigrafe, eh, eh, si abbacini nell'altro e si distrugga in lui per tu. Che cosa? Il cieco sole che in te porti, la luce nascosta, il cieco sole che porti nel, dentro di te, che possa in qualche modo eh, annullarsi nella luce suprema eh, di, della divinità, che non è necessariamente una divinità eh, cristiana nel senso più così eh, ortodosso del termine, ma eh, una divinità come eh, forza positiva che possa schiacciare eh, i tiranni. Forse le sirene e i rintocchi che salutano i mostri nella sera della loro tregenda si confondono già col suono che è slegato dal cielo, quindi forse i, le sirene e i rintocchi, insomma i suoni della festa, della celebrazione per questa visita eh, tragica, sono, tendono a confondersi, possono essere eh, sopravanzati e annullati da un suono metafisico che viene dall'alto, che slegato dal cielo, scende, vince col respiro di un'alba, di un'alba che quindi simbolicamente segna una rinascita, che domani per tutti si riaffacci. Bianca, un'alba bianca, come gli scialbi fanali, ma senza quelle ali di raccapriccio, cioè quel riprezzo provocato dalle ali schiacciate. Degli insetti, si riaffacci ai greti arsi del sud, si riaffaccia cioè sulle sponde eh, così riscaldate dal sole del sud dell'Italia. Eh. Pensiamo che la clizia a cui si rivolge Montale, non è più in Italia, è lontana, è nell'America Settentrionale in un indistinto eh, nord. Ecco, eh, questa, questa poesia di cui abbiamo dato una sintetica lettura e eh, analisi e interpretazione ci fa capire proprio come, eh, come il testo poetico, in particolar modo il testo poetico novecentesco, eh, possa eh, lavorare con una stretta attinenza con, eh, con gli eventi storici, eh, con gli elementi concreti, con una collocazione anche eh, diciamo topograficamente esatta e allo stesso tempo trasfigurare su un piano eh, simbolico, eh, universale, quei, eh, quei eh, contenuti. Eh. In questo senso la primavera italiana è una poesia davvero emblematica sia per i contenuti ma anche per questa elaborazione formale, per questo rifarsi a elementi della tradizione ma eh, riadattandoli, eh, riadattandoli con, con, nuove, con nuove configurazioni dicevo una poesia esemplare dell'intera eh, dell'intera storia della lirica del novecento grazie